Purtroppo abbiamo preso un po di ritardo quindi con il, il buffet è stato un po complicato. Ma vorrei iniziare adesso per presentarvi un, una discussione sulla vita e la morte dei soldati, la vita delle donne dei soldati e gli elementi che hanno potuto portare alla pazzia, a quello che si chiamano i scemi di guerra. Il pittore tedesco George Gross, che si era, era arrolato volontario, dopo due anni di fronte è stato ricoverato in un manicomio e ha scritto questo nelle sue memorie. Finì internato in un manicomio dove venivano messi quelli che la guerra aveva fatto diventare pazzi. A ognuno di noi, d'altra parte, mancava qualcosa, a uno mancava una gamba, all'altro mancava un occhio, al terzo mancava il ventre, al quarto un braccio, al quinto la memoria. E quindi si può domandare perché e come questi traumi di guerra hanno prodotto così tanti scemi di guerra. Cosa hanno vissuto queste persone? Come le loro madri e moglie hanno sopravvissuto e come sulla vita del manichiomio, hanno potuto anche sopravvivere. Prima di iniziare, vorrei farvi ascoltare un brano in italiano di una canzone francese che è stata composta nel 1914 che si chiama La canzone di Crown e che spiega un po' il modo in quale, diciamo, la guerra poteva essere qualcosa di estremamente traumatico. Ascoltiamo. Finito il riposo dopo otto giorni, si torna giù in trincea, il nostro posto è tanto utile là, e senza di noi si piglierebbero delle grandi legnate, ma ora basta, ce n'è abbastanza, nessuno vuole più marciare, col cuore gonfio come singhiozzando si dice addio alla vita civile, e anche senza tamburi e senza trombe ce ne andremo giù, laggiù, a testa bassa. Otto giorni di trincea e di sofferenza, ma abbiamo la speranza che stasera ci daranno il cambio, un cambio che attendiamo senza sosta all'improvviso nella notte silenziosa si vede qualcuno che avanza è un ufficiale dei chasseurs a piedi che viene a sostituirci pian piano nell'ombra sotto la pioggia battente i piccoli chasseurs vanno a cercarsi le tombe dei loro compagni e fa pena vedere sui grandi viali tutti quei borghesi in festa se per loro la vita erosia per noi non è la stessa cosa Invece di nascondersi tutti quegli imboscati, farebbero meglio a scendere in trincea per difendere da sé i loro averi. Noi non abbiamo nulla, noi siamo poveri morti di fame e tutti i nostri compagni sono sepolti là per difendere gli averi di quei signori. Quelli coi soldi ritorneranno a casa perché è per loro che noi si crepa. Ma ora basta, perché i soldati semplici adesso si metteranno in sciopero e sarà il vostro turno grassi borghesi di salire sull'altopiano perché se volete la guerra la dovete pagare con la vostra pelle Quindi la chanson era la canzone di Crown. E adesso Jean-Pierre Guenot, che è qua, francese, storico, scrittore, direttore di edizione e uomo di radio, è stato uno dei primi in Francia a interessarsi e a pubblicare le lettere dei soldati della Prima Guerra. Parole de Poilu l'ha chiamato e l'ha fatto in radio, in fumetto e in libri. E adesso ci presenterà euh, un po' quadro nel quale questi soldati potevano vivere e morire e su, soprattutto il quadro che faceva che avevano paura, ma paura di che? Probabilmente non di morire, ma Jean-Pierre Gueno vi darà la risposta. Jean-Pierre. Eh bien la vie, la mort, la folie, tutto ça ne se riduì pas aux quelques jours qui ont précédé euh, la Grande Guerre et je vais aujourd'hui essayer d'analyser ce qui s'est passé quasiment pendant le siècle qui a précédé la Grande Guerre et qui explique pour une grande partie de l'Europe un certain nombre de tensions qui font que nous avons affaire à la folie ordinaire d'un monde bipolaire. J'ai essayé de traduire en italien les chartes de mon exposé et je vous emmène pour un petit voyage qui va durer au grand maximum 20 minutes. Le monde est bipolaire. Qu'est-ce qu'un trouble bipolaire eh bien, Vous savez que c'est un concept à la mode. Il y a deux phases dans la bipolarité. La phase maniaque qui se résume par une forme d'hyper-narcissisme par le déchaînement de la volonté de puissance, c'est une phase euphorique, c'est une phase volubile. Et puis il y a une phase dépressive, faite de lucidité, de démotivation, de mélancolie et de tentation du suicide. Et en fait, l'état de folie potentielle réside dans cet écartèlement permanent, entre la phase maniaque et la phase dépressive. Et je vais avec vous essayer d'identifier. D'accord C'est bon. Je vais essayer avec vous d'identifier 18 fractures, 18 formes d'écartèlement, 18 réactions en chaîne, 18 preuves de bipolarité. Il faut rappeler que le XXe siècle... Il Novecento è un secolo bipolare con due ondate Apocalisse due guerre mondiale. La fase maniacale è quella che coincide con l'emergere del surrealismo alla de prigione della realtà, la, la fase si depressiva si è quella che coincide invece con l'esistenzialismo, il suo emergere al termine della de guerra mondiale de e, e l'ego senza 18... speranza. 18 18 differenze, 18 reazioni a catene, 18 prove di bipolarismo, 18 fratture che esprimono la differenza della follia della grande guerra. E incominciamo dalla fase numero uno. Ce ne saranno 18. La fase numero uno è la calderone dell'Apocalisse. E infatti, ho detto che. Dopo la pubblicazione delle Parole di Pourrue, la prima guerra mondiale la guerra coloniale per l'Europa e. La prima guerra mondiale e la guerra coloniale per l'Europa. Per i francesi, la guerra riguarda, è legata alla conquista dell'Algeria. Abbiamo da un lato la guerra coloniale e dall'altro la Belle Époque. Quindi, la guerra coloniale e la Belle Époque. Ripeto, navighiamo tra una euforia cafastosa della Belle Époque e la violenza spaventosa delle conquiste coloniali Ma queste immagini sono veramente simboliche Come la Tour Felle, la Eiffel a sinistra la grande, grande esposizione, esposizione coloniale, coloniale la grande esposizione e universale e, e, e dall'altra parte una scena della 1860, conquista dell'Algeria dell nel dell dell 1830 e il 1890 ci sarà il secondo impero coloniale del mondo e anche gli italiani sono abbastanza dotati per poter conquistare altre colonie. La conquista dell'Algeria dura vent'anni e in vent'anni i francesi hanno soppresso un terzo della popolazione residente. E che equivaleva all'Algeria di oggi. Un terzo della popolazione uccisa. Di uh, questa bien, conquista débat, del palcoscenico, esatto. quindi siamo sempre nella Bologna. fase 1. Il calderone dell'Apocalisse qui de qu Quindi ci sono le province perdute dell'Alsazia dell e della il uh, uh, gauche, Lorraine, il, il, e il, e il dibattito e tra e la, la sinistra e, la, la, e la, la destra. destra la destra è, è rivencista che vuole riconquistare la Sazza e, e la Lorena e, e, la Lorena. e che pensa e che le guerre, guerre coloniali non, è non dovrebbero, le le le coloniali non dovrebbero le le andare oltre. E' proprio un conflitto tra i miti nazionalisti e l'economia globale. Quindi molti studiosi hanno anche compreso dove sono le sfide e soprattutto sulla base del gioco delle grandi potenze che, sono, che stanno suddividendo la grande torta del mondo. Le guerre coloniali sono violenze terribili per quanto riguarda la Francia, la conquista dell'Algeria. 1830-1850, è l'equivalente del massacro la mondiale, durante la seconda guerra mondiale, un guerra massacro che si ripeteva ogni 15, 15 giorni. E, e, e, come, e, così e come è successo un, ripetutamente nei massacri di questa e, guerra ha lasciato orari, il residuo di tutti i suoi errori, per vent'anni, per 20 anni, si è perpetuato un massacro continuo sul suolo algerino durante la conquista dell'Algeria dal 1830 al 1850. Il mito dell'Alzace de è la loro provincia e... perdita. Alsazia e, e la Lorena, le province perdute, la vera sfida è rappresentata è è dalle colonie e la Francia che vuole riconquistare franche il secondo allora, impero coloniale del mondo. Secondo allora, impero del mondo. Quindi c'è uno scatto, siamo sempre nella fase 1 e la terza fase è lo scatto tra la propaganda e la realtà. Il governo fa tutto ciò che può in Francia, come accade anche in Germania per attirare i popoli alla guerra Zweig quando descrive questo periodo della storia della Belle Époque che precede la Grande Guerra ci ricorda che negli anni del 1900 la popolazione europea è per la pace la Belle Époque ha potuto prosperare attraverso il nazionalismo attraverso la collaborazione tra i paesi nella maggior parte delle città, delle metropoli europee, gli studenti lavorano insieme, Londra, Berlino, Parigi. Monaco, Barcellona Madrid si tratta di città internazionali dove gli studenti di tutto il mondo dove i ricercatori del mondo intero si danno la mano e le scienze umane possono progredire proprio grazie al processo di internazionalizzazione e questo è quello che Zweig, Stefan Zweig ci dice quando ci racconta che le persone, i popoli dell'epoca credevano che la frontiera delle differenze potevano fondersi in un'umanità comune pertanto la pace e la sicurezza i beni più preziosi dovevano essere accordati a tutta l'umanità allora il problema è l'esistenza di un'altra tensione abbiamo parlato del calderone dell'apocalisse potevamo parlare di un calderone sociale il XIX secolo e in Francia il secolo che rivoluziona della rivoluzione, della rivoluzione, con tutte le rivoluzioni che sono succedute nel XIX secolo, la società con Napoleone III è in fermento, è l'unico modo per fare la rivoluzione, sicuramente sul piano culturale, scientifico, sul piano della conoscenza, sul piano, sul piano, sul piano delle arti, ma l'evoluzione politica è impossibile, perché la società è una costretta è il, il sogno industriale il sogno finanziario economico è e l'epoca in cui Victor Hugo Desiré scrive le miserabili quindi tra l'estrema ricchezza delle belle pop dell'industria, delle arti e l'estrema povertà, del e povertà della les popolazione oltre eh, ai miserabili le de il calderone dell'Apocalisse è anche il telescopio della mentalità, nel senso che siamo a metà strada un mondo mondo tra mondo il Medioevo e il XX secolo, tra il Nuovo e il Vecchio secolo, tra la barbarie e la civiltà, la, la, la grande guerra. Darà voyez, ben presto oh, le prove. Montre, Vedete questa fotografia eh, che mostra due soldati tedeschi e un asino o un muro sì no, no, so, okay, che indossano un tutti una maschera anti-gas. Anti la preparazione della guerra si realizza in Francia con dieci anni di ritardo, e vi spiegherò il motivo di questo ritardo. Vediamo che cosa accade alcuni giorni prima della guerra, l'assassinio l'assinio dell'arciduca a Sarajevo. Ma, eh, si è veramente eh, delle ultime gocce d'acqua che fanno debordare il vaso la prima guerra mondiale porterà poi una seconda guerra mondiale vi ho già detto che la prima guerra mondiale la prima vera guerra mondiale era la guerra coloniale e la, la, la grande guerra non è che una sorta di deportazione verso le frontiere dell'Europa della violenza, violenza delle guerre coloniali e un elemento che lo prova, guardate questo manifesto, è il manifesto la domenica 2 agosto 1914 e la mobilitazione di uomini e donne in Francia, che non è stato stampato una o due o tre settimane prima, ma che è stato stampato nel 1904. Che cosa vuol dire? Ciò significa che nel 1904, l'elite da una parte e dall'altra, l'elite francese, l'elite credevano che la guerra fosse una storia di settimane, ma in realtà, in realtà ci sarebbero venuti ancora dieci anni di propaganda perché il popolo potesse essere... Pronto ad accogliere la guerra la senza entusiasmo, ma a respirarla a comunque. Bono, les e anche Et i bambini sono stati indottrinati e in questo caso è necessario parlare di questo indottrinamento che passa... Dal uh, battaglioni scola, scolastici. scolastici cioè si trattava di uh, indottrinare i bambini eh, attraverso la, la stampa. stampa ma uh, ces vedete in queste vignette que la dimostrazione che si organizzava uh, eh, dei concorsi scolastici de a partire dall'età di 8 anni e la maggior parte eh, dei soldati francesi hanno già imparato a sparare a fara, alla scuola elementare e passiamo adesso alla fase 3, inizio della guerra la mobilitazione. abbiamo sviluppato in Francia Qui un mito, mito, mito che realità. in realtà eh, non è mai corrisposto a nessuna realtà e' il mito della guerra, felice, della guerra felice, di una guerra che tutti pensavano potesse essere breve, una guerra che avrebbe potuto essere una passeggiata, ma assolutamente falso, era soltanto la propaganda governativa. Infatti, quando, esattamente quando le foto mostrano soldati, sia francesi, sia tedeschi, sorridenti, ebbene, vedete, vedete che cosa si può leggere sulle altre cartoline? La mobilitazione a Berlino, con tutte le persone che piangono, la propaganda la, si scatena uh, in questo vais. periodo mm. e vedete questo biglietto da destra, un biglietto di andata e ritorno per Berlino. E la, la, la propaganda produceva la stessa cosa par... anche a Parigi. La buts, Quindi la, la guerra, la guerra incomincia e la guerra di movimento per sei mesi, e l'offensiva d'oltranza e ancora una volta, una frotta uno scarto, uno scarto, un fattore di follia tra l'offensiva e il suicidio, tra la strumentalizzazione del popolo e il disprezzo del popolo. Perché la strumentalizzazione del popolo? Perché non è che della carne su cui sparare. E vedete, abbiamo visto quel poster che mobilitava gli uomini, la stessa estetica del poster che mette insieme cavalli, asini, gallini quindi dal punto di vista francese, dal punto di vista tedesco, gli uomini sono comparabili a delle bestie. Nella, per quanto riguarda la Francia all'inizio della guerra, la guerra per la Francia si è fondata sulle guerre coloniali e quindi con questo disprezzo, disprezzo nei confronti di altri popoli, popoli da emancipare, quindi il disprezzo dell'essere umano. E quando arriva in Francia, negli anni 10 del le 1900, le 1900 si voleva sopprimere eh, sommosse popolari e quindi c'è un, uh, con una caduta les dei governi, i uh, contadini, gli operai, i minatori Tutti e in generale un fede uh, contro l'artiglieria o l'armata, sapore no, e, e contro i del popolo. E quando si parla di la popoli, si parla di liens, eh, popoli les da massacrare. Quindi i generali avevano ancora questa escatologia napoleonica. Les les Quindi popoli posti davanti le mitragliette. Il e bisogna ricordare che dal punto di vista francese la grande 20, guerra 20, in quattro anni e mezzo ha provocato 1.500.000 morti e un più di un terzo, un terzo di questi 1.500.000 morti sono stati uccisi durante i primi nove mesi della guerra e la giornata più sanguinosa per la Francia è stata ce il là, domenica agosto del 1914 perché un solo giorno l'esercito francese ha allora, registrato 27.000 27 decessi allora uh, questa sanguinosa battesimo di fuoco all'inizio della guerra tra i traumi e la tra lucidità perché la maggior parte dei soldati francesi sarebbero in vita eh, avevano una sorta di eh, volontà omicida incoraggiata dalla propaganda francese a considerare i tedeschi come un nemico mortale ma il vecchio nemico ereditario della Francia non è sicuramente la Germania ma l'Inghilterra l'Inghilterra da tantissimi secoli e quindi molto, molto presto dal lato francese come dal lato tedesco i soldati comprendono che i dirimpettari non sono che delle povere persone vittime di un processo di propaganda un soldato che ha perso la maggior parte dei, propri dei suoi amici di infanzia e quindi soldati che hanno perso amici, famiglia, figli e questo la Tutto ciò ha determinato la frattura universale de dell'Europa. del molto eh presto, parlato in dei e per terrorizzare i generali che non avevano fiducia nei soldati hanno creato dei delitti che non esistevano, fucilando persone con fucili approssimativi per dei delitti che non erano stati commessi che sono stati poi tutti riabilitati eh, automaticamente eh, i primi processi di fraternizzazione tra Germania e Francia risale a dicembre 1914 la canzone che abbiamo ascoltato prima è stata scritta nel 1914 veniva modificato soltanto una parola del testo della canzone Verdà, questa fraternizzazione è ancora un altro l elemento l che ha un peso specifico sullo stato de o della popolazione dei soldati. La C'est une guerre qui s'enterra, la guerre de tranchées, l'enfermée al confinamento della, zone, della guerra vivi, entre le courage, uh, coraggio, alcool e, e français, repressione. Fait partie des rares poilus de la Grande Guerre qui alcuni... pose la eh, soltanto un soldato Beh, però, ha un saputo dire Ma la verità, di eh, soprattutto dimostrando che il Et coraggio poteva derivare dall'assunzione di alcol. E, là, e di è di questo è un rapporto di polizia. C è un rapporto di polizia che ha assistito un, un, un polizia, uomo che ha assistito, cazare, che assistito a... refuse, al... français, de reportero al sui all'omicidio con, con il gas e che si rifiuta di, di rendersi al combattimento. Il del commenti dell'agenda armedia militare presso il quartier generale del centocinquantovesimo divisione di fanteria. 26 maggio 1915 alle ore venti e trenta. Abbiamo ricevuto l'ordine di condurre nella prigione del quartier generale della 152esima divisione il soldato H del 268esimo reggimento di fanteria. Il soldato H, Raul, che arrivava dalle prime linee di fronte al nemico dove rifiutava di obbedire agli ordini ricevuti. Abbiamo trovato questo militare sdraiato in un letto dove si è assolutamente rifiutato di seguirci. Mister Ise, medico maggiore di prima classe presso il 49esimo reggimento d'artiglieria che ci aveva accompagnato, ha constatato che questo militare non era ammalato e dalle domande fatte e dalle risposte di H ha concluso che era nel pieno possesso delle sue facoltà. La sua cattiva volontà era evidente e abbiamo provato a portare via il soldato H con la forza ma ci ha opposto la più viva resistenza, per di più ci ha insultato, noi e il medico sempre accompagnati dal dottor Isey, abbiamo reso conto del fallimento della nostra missione al generale comandante che ci ha subito rimesso un ordine scritto esso ordinava di forzare la resistenza di questo militare e di fargli saltare il cervello se persisteva nel suo rifiuto di obbedire abbiamo letto tre volte quest'ordine in presenza del sergente e di un militare che l'avevano portato qua e di sei militari della prevostura H è rimasto sdraiato e alla terza lettura non solo ha persistito nel suo rifiuto di muoversi mostrandoci il suo petto ma ci ha risposto con parole ingiuriose conformemente all'ordine scritto che avevamo letto a H tre volte di seguito gli abbiamo fatto saltare il cervello tirandogli nella testa sei pallottole di pistola alle ore 21 il signore medico aiuto maggiore di prima classe Isei del 49 ci aveva assistiti ha constatato la morte in nostra presenza il corpo è stato immediatamente inumato sul posto, in un prato in Belgio. La targa d'identità porta le menzioni seguenti. H. Raoul, classe 1894, tour 1987. Gli uomini sono intrappolati in questo inferno di gas, di fuoco. verdà, un è una trappola. De è, un è un luogo, un luogo, un luogo terribile c'è anche un'altra decisione e terribile e cioè la constatazione il per i soldati c'è una lettera lettera il famosa più più di Gaspion più di più più che attende un permesso a da a due anni con e con quando arriva a Parigi rimane soltanto otto giorni gens ed è assolutamente disperato perché le persone sono all'interno della guerra i poilus sono belli eh, si spaventano se un'auto attraversa la strada, quindi è una situazione veramente di una terribile, uno scarto, una frattura. Vedete le donne che vengono utilizzate per il trasporto degli aratri. Si tratta di tensioni, tensioni all'interno di questo conflitto. Gli ammutinamenti non sono quelli che avete letto nei nostri libri di storia, non hanno nulla a che vedere con la rivoluzione russa, perché gli ammutinamenti, nella maggior parte dei casi, amutinamenti ammutinamenti di persone che appartenevano all'estrema destra, non erano da parte di comunisti, di ma di persone che vogliono fare la guerra, ma eh, una guerra professionista e eh, invece i loro generali non sono competenti. E' una serie di documenti che provano esattamente ciò che vi sto dicendo. Per, uh, Beh, passiamo adesso alle fobie, le grandi fobie dei soldati e questo è il punto più importante della mia esposizione. I poilus francesi o tedeschi hanno due fobie, quella di essere eh, feriti di subire un handicap, di essere sfigurati o di rimanere sulla sede a rotelle per 30 o 50 anni, preferiscono la morte, ma la morte, ma se preferiscono la morte ad un handicap, la morte ha ah, un aspetto, un aspetto, terribile. Un terzo di 1.500.000 um, soldati morti sono morti, ma senza essere mai stati identificati. Non si sa dove sono stati seppelliti. E una famiglia su quattro si riconosce nel soldato um, um, Soldato sconosciuto, e spesso, spesso i soldati cercano di identificare i morti, e queste sono le due grandi fobie dei soldati della Grande Guerra. Ho con me un altro documento veramente allucinante tratto da alcuni annuali, un numero di 117 da parte di un giornalista inviato speciale che riesce a a riconoscere un soldato probabilmente è un Rockefeller che non vuole farsi riconoscere e questo no ha confessato che la guerra aveva accompagnato il suo business per cui una persona comunque non nasconde le proprie parole e e, e che quando le persone sono troppo felici, felici eh, eh, eh, eh, bisogna passare, passare attraverso una, una guerra affinché un queste per persone troppo felici ritrovino e riescano eh, a rimettere i piedi eh, per, per terra e eh, eh, il, il soldato in questione come le son, diventerà freddo esattamente peça, come è accaduto la maggior parte dei soldati dell'epoca eh, qu de vedete odori, questa postura armi, terribile che voilà, ha un impatto sui soldati a Volevo invitarvi a riflettere sul fatto che la, la storia che noi conosciamo è, è semplificativa e che cerca di spiegare che cosa è accaduto negli anni prima allo scoppio della prima guerra mondiale. Invece bisogna ritornare ad un secolo prima. Bisogna considerare la prima ondata dell'Apocalisse precedente nella Grande Guerra, processo, che è il risultato di un processo interno, di un secolo, un secolo bipolare, un secolo caratterizzato da tensioni paradossali, da fratture, io ne ho identificato 18, che continuano a incidere sullo spirito dei soldati ed incidere nello spirito della popolazione civile. Grazie Jean-Pierre. Adesso volevo farvi sentire due lettere, una lettera e un rapporto che permettono di presentare un po' il modo in quale le donne hanno reagito a questa guerra. Da, dopodiché spiegherà eh, Katia Pappa che è autore di numerosi libri eh, sul femminismo italiano e che è professore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi della Tuschia a Viterbo. Ascoltiamo prima eh, questi due testi. Dalla lettera alla regina madre Margherita di Savoia, scritta da una volontaria altolocata della Casa del Soldato di Roma. Luglio 1915. Maestà, l'inospitale stazione di Portonaccio mi aspetta. Se vedesse, maestà, lo spettacolo commovente e grandioso delle truppe transitanti. Arrivano dopo parecchi giorni di viaggio stipati, negli accaldati vagoni fino in 42 uomini. Al portonaccio sperano di trovare Roma, ma nulla, vedono. È in loro spento l'entusiasmo della partenza. Non sono giunti alla frontiera dove ritroverebbero tutta la loro gagliardia entusiastica forza. Il pensiero mesto dell'abbandonata dell famiglia, specie nei ricamati, li rattrista, ma basta così poco per sollevarli. Un'affettuosa parola una fresca bevanda cortesemente offerta, lo scrivere o il dettare una cartolina a casa, un sigaro, una sigaretta, il dono di una medaglia benedetta. E quei valorosi si rallegrano, si animano. E sentisse, maestà, le cartoline che gli analfabeti ci dettano sono dei poemi. Mi pare di lavorare per i miei figli, cari soldati umili, semplici, valorosi. Il sottosegretario mi disse commosso, continuino nella loro opera santa, di un indifferente possono farne un eroe. Brani scelti dalle testimonianze raccolte nel corso di un'inchiesta sulla vita familiare a Torino, aprile 1918. L'asilo per i figli dei richiamati è stato aperto nell'ottobre del 1915, quest'anno gli iscritti sono 324, la maggior parte delle donne lavora nelle fabbriche come facchine alla stazione o come tranviere, poche soltanto confezionano in casa indumenti militari. Le donne occupate nelle officine molte ore al giorno non si vedono quasi mai all'asilo, affidano i bambini a vicine di casa che li mettono a letto e li alzano la mattina. Alcuni bimbi sono trascuratissimi nel vestiario e nella pulizia. Le madri, quando si fa loro qualche osservazione, rispondono che non hanno tempo. Le donne sono quasi tutte serbate buone madri di famiglia, si distruggono dal lavoro. La vita casalinga può continuare se tornano a vivere coi genitori o coi suoceri o convivono con le cognate. Alcune prendono in affitto camere ammobiliate o vanno a pensione. Molti bambini sono stati mandati in campagna o sono stati inviati ad abitare fuori barriera perché in città i padroni di casa non affittano a donne con i bambini. La donna, in rari casi, non è serbata buona madre di famiglia. Alcune si scusano dicendo che sono spinte dal bisogno e ciò non par vero. Le donne non economizzano ciò che guadagnano, quelle che lavorano in proiettili esagerano in modo inverosimile il lusso. In alcuni casi le madri chiudono i bambini a casa ed escono la notte. Il centro è molto popolare, tuttavia ci sono madri con capellino e veletta che vengono a prendere i bambini a scuola. Le donne sentono come un peso la famiglia, abbastanza numerose, quelle che sono contente della lontananza del marito, perché si ubriacava, le picchiava, voleva quattrini e conduceva una vita scandalosa. Le madri considerano l'assistenza un diritto, nessuna gratitudine. Qualcuna dice, i signori hanno voluto la guerra, ora si tengano i bambini. Le donne sono inasprite dalla guerra, soprattutto dalle difficoltà di approvvigionamento. I padri soldati appena arrivati dalla licenza corrono all'asilo, scrivono quando sono lontani e fanno ai figli l'ultima visita prima di ripartire, ma vi sono gli orfani che quando vedono giungere un bambino in licenza che si precipita tra i banchi e scova il suo tesoro spalancano gli occhioni e chiedono, il papà mio quando torna? È in questi momenti che scoppia il cuore, sono cinque parole di bimbo. Che ci fanno comprendere tutta la sciagura che circonda l'infanzia. È il grande dovere che ad ognuno, ma alle donne in particolare, incombe a pro del suo sorriso. Allora, Salve a tutti e grazie, sono molto contenta di essere qui oggi, di essere stata invitata. Le, I brani che vi ho proposto, la lettera e questo rapporto sulle condizioni di vita eh, delle donne e dei bambini a Torino eh, nel 1918 sono entrambe due testimonianze di donne dei ceti medio-alti e questa è una, diciamo, fondamentale prima eh, specifica che devo fare perché introduce uh, chiaramente al tipo di impostazione che eh, ho eh, pensato di dare alla mia relazione eh, la guerra si sa Ce lo diceva Ventrone oggi è un fatto di uomini, è una faccenda di uomini, la vogliono per rivilirizzarsi o comunque diciamo, per provare a rigenerare una società che sta appunto perdendo una capacità virile e la, la guerra è una faccenda di uomini, perché sono uomini quelli che vanno a combattere. In realtà, però, con i mariti, fratelli, figli partiti per il fronte militare, il fronte interno è abitato da giovani, da anziani e soprattutto da donne. Il fronte interno vede un assoluto protagonismo delle donne e la centralità della presenza femminile durante la prima guerra mondiale ha ovviamente ha attirato molto l'attenzione degli storici che si sono però sostanzialmente interrogati intorno agli effetti modernizzanti della guerra sulla vita delle donne, sulla condizione femminile. Il problema qual è? Il problema ovviamente è che la guerra, appunto, il, la necessità di organizzare il sostegno allo sforzo bellico, quindi la necessità di mandare avanti la vita sociale ed economica del paese, mobilita le donne, mobilita in massa le, le donne, quindi le fa uscire da, dalle pareti domestiche, riconosce loro funzioni e capacità, in qualche modo le immette finalmente in quella sfera pubblica in cui fino a quel momento, da cui fino a quel momento erano state escluse. Quindi la prima guerra mondiale come sostanzialmente modernizzatrice della condizione femminile. A questa tesi se ne oppone appunto un'altra, un'altra interpretazione che dice sì è vero, le donne sono state fatte uscire diciamo, per andare a lavorare e per sostenere la guerra da casa, però alla fine si è trattata di una eccezione necessaria, non c'è stato un reale riconoscimento di autonomia femminile, tant'è vero che appena la guerra è finita, è stato chiesto loro di tornare a casa, no? È il caso dell'Italia ma anche della Francia con eh, il diritto di voto negato è uno degli esempi eh, più eclatanti quindi la guerra valorizza la presenza delle donne nella scena pubblica ma lo fa sostanzialmente con la retorica della madre e madrina della patria, quindi con una retorica molto connotata da un punto di vista di stereotipi insomma di ruoli di genere e quindi poi mh, benché avesse oggettivamente avuto un ruolo di mobilitazione, sospinge ehm, a un ritorno all'ordine alla sua fine. Ecco, questo dibattito ve l'ho voluto richiamare perché sono i termini del dibattito che per anni hanno caratterizzato la questione donne e prima guerra mondiale. È un dibattito che ovviamente ha delle ragioni di verità, che mi è anche molto interessante, però rischia, secondo me, di oscurare un dato fondamentale, cioè rischia di oscurare il dato che le donne, esattamente come gli uomini, non sono una categoria sociale eh, omogenea e compatta. Non ci sono le donne, no? ci sono le donne con differenze di estrazione sociale, di estrazione di, di culturale, le reti parentali, eh, so, eh, sociali e eh, anche eh, politiche. Quindi le donne nella prima guerra mondiale eh, devono appunto essere intese nella loro pluralità e non si può dare un'interpretazione del vissuto delle donne, dell'esperienza delle donne durante la prima guerra mondiale non partendo da questa pluralità anche perché la differente esperienza delle donne durante la prima guerra mondiale dà ragione eh, di un processo mh, ancora più divisivo all'interno del paese, di fratture che la prima guerra mondiale amplifica tra stagione dell'interventismo e, e anni di guerra. Nell'universo femminile si riproduce la stessa appunto, eh, frattura, le stesse fratture, fortissime fratture che attraversano eh, tutto il paese, quindi appunto, non esistono le donne. Eh, già nella stagione interventista questa differenza, questa articolazione è evidente. Allora, eh, quando scoppia la guerra, noi abbiamo, lo sapete perfettamente, non c'è bisogno di ripetere, questa esperienza di neutralità che divide, appunto, divisiva appunto le fratture che richiamavo prima, che sono fratture che attraversano anche il mondo femminile e quindi c'è, diciamo, un ceto medio-alto che di fronte alla guerra si predispone non in toni, in toni particolarmente enfatici, eh, appunto la, la guerra eh, come prova di virilità, la guerra come rigenerazione, la guerra come eh, celebrazione dell'eroismo, non attiene molto ai codici femminili di espressione, quindi ci sono i casi di retorica bellica molto anche aggressiva all'interno delle donne però sostanzialmente tutto il mondo dell'associazionismo femminile, filantropico, assistenziale, educativo, pedagogico accetta eh, diciamo la, la guerra come la guerra patriottica con quel senso di responsabilità materna che per l'appunto deve caratterizzare una donna eh, responsabile, no? tanto più se il suo status sociale la mette in questa posizione. Eh, quindi la lettera che abbiamo sentito, cioè il, il maternalismo verso i soldati, l'andare ad assisterli portando loro la cartolina, il pacchetto di sigarette, il fatto che debbano avere questa funzione pedagogica di educarli a diventare eroi però mai perdendo di vista la tipica virtù femminile eh, dell della bontà, per cui anche tutta l'iconografia classica della donna durante la prima guerra mondiale che è l'infermiera, no? cioè l'apoteosi della virtù femminile, ha anche una, eh, una ragione politica perché le donne insistono moltissimo sul fatto che appunto ehm, la guerra italiana per esempio è una guerra che è caratterizzata da maggiore civiltà rispetto appunto alla guerra tedesca e tutta questa civiltà è raccontata attraverso la figura dell'infermiera dell che si prende cura sia dei soldati italiani sia dei soldati, eh, dei soldati nemici. Quindi c'è una costruzione retorica molto stereotipata però appunto tipicamente femminile appunto la guerra è una tragedia però eh, la responsabilità nazionale e materna ci impone di metterci al servizio dopodiché la cosa interessante è che invece è la guerra stessa che fa degenerare il linguaggio femminile e allora se voi vi andate a leggere i carteggi tra mogli e mariti, fidanzate e, e fidanzati al fronte, scoprirete che spesso le lettere degli uomini, sto parlando sempre dei citi medio-alti, le lettere dei soldati sono lettere che in qua e in là fanno emergere, diciamo, le perplessità rispetto all'esperienza che stanno vivendo. E invece, lontane dal fronte, a governare, appunto, l'assistenza civile con questo ruolo pubblico finalmente trovato, eh, sono le parole delle donne che sono le più eh, feroci, le più violente contro il nemico barbaro eh, a pro di una guerra che deve essere portata fino alla fine. Ovviamente la distanza dalle sofferenze del fronte aiuta questa cosa, però c'è anche il dato appunto di una oggettiva visibilità pubblica di queste donne in quella fase che viene in qualche modo appunto eh, che fa in qualche modo da volano a una degenerazione del sentimento eh, tipicamente femminile della cura no? che diventa molto più aggressivo molto più bellicoso se invece andiamo a guardare fra i ceti popolari sia urbani sia contadini la guerra, questo diciamo vi sembrerà un'ovvietà per cui non ci sprecherò molto tempo però è accolta con sentimenti di ostilità, eh, ostilità o fatalità perché anche qui dobbiamo come dire, distinguere nel senso che ehm, la, nel, nel, specialmente negli ambienti contadini in alcune lettere, nei diari ma insomma ne ha reso conti la sensazione è appunto quella che le reti di, come dire, di autorità delle comunità, il prete, il maestro, il sindaco abbiano un'influenza molto forte in qualche modo nel restituire la fatalità della guerra no? Eh, la guerra c'è stata, bisogna andare come, come il mondo contadino che affronta l'inevitabile sciagura della natura, insomma, una cosa così. E questo diciamo, in qualche modo emerge anche in alcune testimonianze, lettere, io penso a cose che ha raccolto per esempio Gibelli, insomma, emerge anche nel mondo femminile. Però bisogna appunto invece ritornare a dire, perché negli ultimi tempi eh, questa cosa è stata ehm, in realtà poi invece passata sotto silenzio dopo che per anni solo di quello si è parlato, che nel mondo eh, popolare, dei deceti popolari specialmente urbani, l'opposizione alla guerra fu fortissima e le donne furono delle protagoniste, non furono affatto eh, protagoniste secondarie perché anche qui, perché glielo permetteva in qualche modo il loro status diverso? Eh, la. Eh, Inferiorità giuridica delle donne in termini di mentalità diciamo, ha sempre comportato una specie di eh, capacità delle donne di tumultuare che agli uomini non era riconosciuto, no? cioè era un diverso atteggiamento eh, nel, nel, nel comportarsi con le donne in piazza rispetto agli uomini in piazza, senza parlare del fatto ovviamente che il ricatto dell'essere mandati al fronte per le donne non, non esiste. E quindi sin dalla stagione interventista, per esempio, appunto, ci sono episodi di, che erano già avvenuti durante la guerra libica, di occupazioni di binari per non far partire i vagoni con i primi, eh, con i primi eh, mobilitati, eh, di assalti appunto, alle caserme, di cose appunto da tumulto, tumulto premoderno se così vogliamo dire, altrove penso a Torino c'è proprio lo sciopero eh, eh, uno sciopero di giorni fortissimo, generale in cui le donne sono impegnate in prima linea, molte propagandiste sono donne, quindi c'è questa, questa frattura, diciamo, la frattura che attraversa l'Italia, attraversa anche il mondo femminile appunto eh, non, non diversamente da tutti gli altri eh, soggetti sociali. Eh, la guerra eh, accomuna, se volete, le donne di tutti, eh, di tutti i ceti nell'esperienza della separazione degli, dagli affetti e nell'esperienza eh, nell della supplenza, si trovano a dover supplire all'assenza degli uomini, questo è un dato che accomuna, ma l'elaborazione di questa esperienza è differente, anche perché ovviamente sono differenti le condizioni attraverso cui si può fare. No? Quindi le donne ancora deceti eh, medio-alti eh, in qualche modo vivono, lo, lo dicevo prima, la guerra come un'occasione di protagonismo pubblico e sono loro le grandi organizzatrici dell'assistenza militare prima e dell'assistenza civile poi. Lo Stato italiano delegherà proprio per molto tempo alle eh, associazioni eh, della società civile, insomma, l'assistenza, fatto salvo il riconoscimento di un sussidio. Ehm, però appunto ehm, questa, diciamo, mobilitazione delle donne, ehm, de dei ceti medi, che mh, ha anche un, un um, eh, come dire, non è anche qui, non dobbiamo appiattirlo in un universo altrettanto omogeneo no? come appunto o, o tutte le donne o tutte le donne dei Citi Medi. Ovviamente ci sono voci pacifiste anche all'interno di questo ambiente ma soprattutto quello che si coglie con il progresso appunto della guerra è come dire una, mh, da un lato come vi dicevo prima è un'accentuazione della retorica eh, patriottico interventista bellica Dall'altro lato in chi poi effettivamente fa assistenza ci sono, bisogna segnalarlo, altrimenti sarebbe appunto un affresco senza chiaroscuri, ci sono anche voci di donne che segnalano la condizione veramente degradata delle donne, eh, dei sceti popolari, dell'infanzia specialmente. E poi c'è tutto il filone, che io qui non vi posso richiamare, ma che sarebbe interessante, dei diari delle infermiere che rimangono nel canone femminile dell'assistenza materna alla patria in guerra, ma che diciamo, il nodo del curare persone per rimandarle al morire... Lo, lo, fan, diciamo, lo mettono a tema velocemente, no? cioè, loro quindi, si prendono cura di corpi a, a, per, per rimetterli in condizione di andare a combattere nuovamente e quindi eventualmente di morire, questa è una cosa anche che trapela, non è che è anche in questo caso un universo statico. Eh, da, guardando però ovviamente alla condizione dei ceti popolari rispetto a queste donne è proprio il dato economico che è diverso, per cui c'è la necessità di supplire alla presenza, alla presenza maschile o assumendosi tutto il carico del lavoro dei campi o per esempio nel mondo eh, del commercio, della gestione di un'azienda, cioè di, una, di, un, di un negozio, ma soprattutto per le donne dei seti popolari urbanizzati il problema è eh, ovviamente trovare un lavoro, eh, un lavoro che le possa mantenere. Le donne avevano sempre lavorato, anche qui ci sono tantissimi stereotipi sulla condizione femminile, specialmente le donne urbanizzate evidentemente con delle differenze per esempio tendevano a lavorare in fabbrica fino al momento del matrimonio per poi smettere e fare altri tipi di, eh, di mestieri invece durante la guerra diventa preponderante l'impiego eh, per tutte l'impiego nelle fabbriche o appunto eh, l'impiego come, come facchina alla stazione come tramviere eccetera però già quelle... E, questo lavoro eh, in fabbrica con dei turni pazzeschi, orari lunghissimi, ovviamente impatta sulla vita familiare. Le donne non hanno più tempo per gestire i loro figli. Quindi a, a, si ritorna diciamo, all'assistenza civile che offre asili, che offre. però. Off, può offrire diciamo, soccorso fino a un certo punto, la condizione di indigenza, di difficoltà anche nel trovare abitazioni, dell'approvvigionamento di cibo è, è, si va aggravando con il tempo e quindi c'è diciamo, eh, già al principio del 1917 un ritorno di presenza come, tumultuante femminile, prima nel milanese, eh, poi in altre zone eh, del, del centro nord, fino alla notissima, anche se appunto ormai se ne parla meno, rivolta di Torino dell'agosto del 1917, in cui le donne furono appunto delle indiscusse protagoniste. E allora qui un nodo centrale, abbiamo sentito raccontare appunto della condizione delle donne eh, durante la guerra ed è la voce di una, sono voci delle donne del ceto medio alto, eh, medio -alto che fanno assistenza che raccontano come sono diventate le donne dei ceti popolari durante la guerra. Ecco, quello è il nodo fondamentale, perché che cosa succede in questo 1917? Succede che, appunto, prima ma soprattutto dopo Caporetto, eh, i due universi si fronteggiano, ovviamente non, non, come dire, non comprendendosi minimamente, No? E, e se le donne del ceto appunto medio-alto cominciano a descrivere questa degenerazione dei costumi familiari delle donne, appunto vanno a lavorare con le bolle, la borsetta e i tacchi, escono la sera, sono interessate solo al cinema, chiudono i bambini a casa, ehm, praticano l'aborto, le descrizioni cominciano a diventare sempre più terribili di queste donne, che ovviamente sono le donne... Che, che tumultuano perché vogliono il pane, che vogliono la fine della guerra, quindi sono il nemico interno, no? vengono descritte come appunto delle furie, eh, eh, delle furie che vanno assolutamente appunto domate o nel bene o, o, o nel male. Le, le donne dei ceti popolari hanno ovviamente invece coltivano dentro di loro questo, questa, fu, questo fortissimo senso di ingiustizia mh, per l'esperienza che stanno vivendo che loro non hanno voluto e, e ovviamente imputandola ai signori e allora vi voglio raccontare questa cosa perché è veramente carina Il, la, lo scoppio della rivolta di Torino del, del, dell'agosto del 1917 Torino in sorse perché mancava pane allora è stato raccontato così in tutte le fonti, praticamente manca il pane a Torino, i forni sono appunto chiusi, le donne che erano in fila da giorni e non hanno più niente da, da mangiare, da portare ai loro figli che stanno morendo eccetera, questa ovviamente è la retorica di parte diciamo, socialista, ehm, quindi si mettono in corteo, vanno in municipio a chiedere al sindaco di eh, approvviginare in modo decente la città di farine, Poi, insomma qualità. Sì, lo so. e, es, uscite dal municipio la, la folla di donne che, che è salita eh, blocca una macchina una bella macchina elegante all'interno della quale una signora abbassa il finestrino e chiede che sta succedendo e gli rispondono che le donne sono in tumulto perché manca il pane e la signora da dentro dice vabbè se manca il pane che mangino i biscotti ma la ricordate Maria Antonietta, se manca il pane che mangino le brioche? <ride> esatto, cioè, questa, come dire, questo ritorno no? nella mentalità appunto popolare, no? questa diciamo, lunga durata eh, di stereotipi, io non so se è vera questa cosa, però è molto bella che... Come dire che alla fine la sovversione l'insurrezione torinese si è raccontata così che vi dà veramente la misura di un paese fratturato cioè siamo alla regina che dice mangiate le brioche no? questa e sarebbe la patria che eh, chiedeva di andare a morire eh, a morire in guerra ovviamente e su questo chiudo ehm, ovviamente tutto questo avrà poi una ricaduta eh, non solo nell'ultimo anno di guerra, ma, ma dopo, nel senso che eh, c'è una parte importante del mondo eh, femminile dell'assistenza, associazioni di madri, eh, che... Uh, Sull'onda di questa appunto, paura delle furie popolari che ovviamente rappresentano in generale come dire, la, i, i sceti popolari, uh, il nemico interno appunto, uh, si schiereranno per una necessità del ritorno all'ordine e quindi appoggeranno... Eh, quando gli si presenterà come un possibile strumento il fascismo e, e, e Mussolini ma sono appunto scelte politiche no? questo volevo chiudere su questo il mondo delle donne in guerra è un mondo che rispecchia le problematiche le fratture, le, ehm, le tensioni di, di tutto il resto della società e a volte le esaspera anche Grazie Katia e appunto questo punto di vista delle donne era molto interessante quello che dicevi sul fatto che nelle lettere tra uomo e donne molto spesso le donne erano molto più feroci degli uomini e questo aggiungeva un'attenzione presso gli uomini perché non volevano sembrare dei vigliacchi in fronte alle loro donne e questo contribuiva anche a dei tromi e per di più, eh, all'inizio della guerra eh, ci sono già molti eh, traumi di guerra, scemi di guerra. Ma tutti questi sono considerati dai capi come dei vigliacchi, come dei furbi che vogliono fare finta per non andare in guerra. E quindi sono puniti per primo, sono puniti anche a, a volte fucilati. A la, la, la testimonianza di questi eh, giandarmi che ammazzano un soldato che non voleva più andare là. Lui era traumatizzato ovviamente. E quindi eh, di questa problematica del scemo di guerra che solo dopo, anni, dopo due anni comincia ad essere curato come qualcuno di ammalato di testa e non più come un vidiaco che prova di sfuggire. E adesso ce ne parlerà Anna Carla Valeriano, che è una eh, storica ricercatrice presso l'Università di Teramo e che ha pubblicato appunto un libro che si intitola Ammalati di testa, a malo di testa, pardon, storie del manicomio di Teramo, pubblicato da Donzelli. Ma prima di ascoltarla, eh, ascoltiamo di nuovo le lettere scritte da un soldato e eh, lette da Pasquale da Che ringrazio per fare questo lavoro. 7 agosto 1916 Zona di guerra Mio carissimo papà. Affranto della vita di 14 mesi, vissuta in quel campo di dolore, di gemiti, di morte, non si arriverà mai a descrivere la realtà di simile flagello come nessun pittore eguaglierà mai la sua ave natura. Trovomi nelle stesse condizioni di un esaltato che, uscito dal manicomio, non ragiona, non ricorda, non trova tranquillità in nessun luogo per il disorientamento del cervello il quale, impoverito dalle paure, dal pensiero dei cari, e il suo sistema nervoso esaurito da un così aspro regime di vita, vivendo in un nuovo ambiente di tranquillità relativa, maggiormente risente le sofferenze, passate proprio quando la tempesta infuriava, quando la morte tentava di rapirmi. Poiché su questo argomento molto dovrei dire lo tralascio, con la ferma decisione di non volerlo più discutere, almeno per ora. Tuo Livio. 17 agosto 1916, zona di guerra. Mio carissimo papà, ti assicuro che in questo lungo periodo di tempo ho fatto più di quello che ho potuto per la grandezza della bella, bella Italia. La mia gioventù, la mia salute, la mia pace e la mia opera. L'ho data completamente a lei perché l'austriaco sovrano si ritirasse nei suoi confini geografici. Ora sono un povero matto. Non ho più salute né pace. Il mal di capo non mi lascia un minuto. L'impressione del flagello non mi abbandona mai e la notte, svegliandomi di soprassalto, piango o urlo, a seconda dei casi. Non ridere di questo racconto, perché è la confessione reale di chi si sente afflitto e pensa che per vero miracolo non sono morto su quelle rocce, specialmente nell'ultimo periodo. Buonasera a tutti. Abbiamo ascoltato le parole di Livio C. Livio C. era un ragazzo, un soldato di 24 anni, che nel 1915 si arruola volontariamente e parte per il fronte. Sono delle lettere che io ho recuperato all'interno della sua cartella clinica che è depositata e conservata nell'archivio storico del manicomio Sant'Antonio Abate di Teramo. Livio viene ricoverato in manicomio nel settembre del 1916. E sono lettere che ovviamente lui scrive in zona di guerra ma che vengono intercettate dal capitano medico, quindi vengono allegate al suo fascicolo personale che sarà appunto messo insieme per inviarlo prima al servizio, al manicomio militare di Imola e poi verrà smistato appunto al manicomio di Teramo. Beh, Livio C. può essere considerato un po' il Carlo Emilio Gadda abruzzese, perché? Perché Livio come Gadda studiava ingegneria a Torino, eh, come Gadda a un certo punto decide di abbandonare gli studi e di partire volontario per la guerra, come Gadda provò quella che lui nel suo diario di guerra e di prigionia scritto tra il 1915 e il 1919 e poi pubblicato Postumo nel 1955, provò la miseria, l'inutilità, il grigio squallore e la bestialità della vita di Trincea. Eh, Gadda avrebbe paragonato la sua mente esposta appunto ai disagi della guerra come una barca scucita in un angolo di cattivo porto, dove la risacca sciaguatta ogni cosa. Ecco, allo stesso modo come abbiamo sentito anche dalle lettere che sono state appena lette, Livio si sentiva un povero matto e, e infatti dopo alcuni mesi di permanenza al fronte iniziò a manifestare segni di squilibrio mentale che poi lo condussero in manicomio. Come vi ho detto prima, è internato all'inizio nell'ospedale militare di Imola, poi fu trasferito nel manicomio di Teramo. Qui fu riconosciuto affetto, dopo circa tre mesi di osservazione, dalla demenza precoce. Ora, La demenza precoce è un'etichetta nosografica che corrisponde all'attuale schizofrenia. Eh, quindi fu prosciolto da ogni obbligo di servizio militare e rimase ricoverato in manicomio fino al 1920, poi fu riconsegnato al padre e non sappiamo eh, quale, quale strada abbia preso la sua vita. Eh, la testimonianza di Livio è una delle tante che sono in realtà custodite in questo manicomio che potremmo considerare di periferia, perché rispetto ai grandi manicomi che erano eh, più vicini alla linea del fronte, quello di Teramo invece era lontano. Però appunto la lontananza e la presenza di 269 militari ricoverati fra il 1915 e il 1919 in questa struttura ci danno l'idea della pervasività del conflitto che non coinvolse soltanto. Eh, gli ospedali militari e i servizi psichiatrici di prima raccolta adibiti e collocati nelle prime linee, ma appunto in qualche modo ebbe delle infiltrazioni anche nelle periferie. Perché? Perché appunto l'emergenza di coloro che presentavano segni di squilibrio mentale dei soldati traumatizzati della guerra era talmente pervasiva che gli ospedali militari adibiti a questo servizio fin dal 1915 non bastavano più e quindi anche i manicomi adibiti al servizio civile furono coinvolti nella filiera del dolore e della sofferenza di coloro che appunto presentavano dei traumi mentali. Questo appunto ci dà anche idea di quanto la guerra avesse sconvolto gli equilibri psichici dei soldati. C'è un bellissimo romanzo di un romanziere polacco che si chiama Joseph Witlin, si chiama Il sale della terra. In questo romanzo Witlin descrive le caratteristiche della guerra moderna e ci dice erano giunti tempi di ferro più che di legno, tutto lasciava presagire l'umiliazione di ogni tipo di corporalità con l'ausilio delle macchine, il regno della fanteria non apparteneva più al mondo che ammazzava con il fucile e con la baionetta. Quindi la guerra moderna, eh, e questo diciamo, eh, il descrivere le caratteristiche della guerra moderna è utile proprio per capire come mai ebbe dei riflessi così potenti sulle mentalità. Eh, la guerra moderna era caratterizzata da nuove modalità di combattimento, da nuove presenze ostili, soprattutto era caratterizzata da nuove esperienze sensoriali, quindi il nemico non era più rappresentato dall'uomo ma eh, si costituiva come una presenza immanente, una presenza pervasiva che dominava la vita dei combattenti fino appunto a insinuare nei loro animi una sensazione generale di smarrimento, di fallimento e quindi per molti soldati la permanenza al fronte assunse le forme di un'estraneazione costante. Ehm, si parlò anche di regressione per molti perché questa regressione era provocata dalla vita di trincea che era caratterizzata da un'inerzia snervante, da una sospensione nel vuoto, da uno stillicidio nel tedio come per esempio la descriverà Federico De Roberto nella Paura e altri racconti. Eh, quindi numerose identità della sofferenza iniziarono a emergere nei solchi scavati dalla guerra ed erano ovviamente identità che portavano inscritte eh, nelle loro menti le conseguenze della violenza bellica e appunto eh, queste conseguenze furono estrinsecate attraverso una serie di reazioni patologiche che tentarono di comunicare eh, l'incapacità dei soldati di continuare a sopportare eh, una realtà che era definibile se non in termini di paradosso. Quindi ehm, se noi andiamo a eh, analizzare e a eh, in qualche modo eh, scomporre le cartelle cliniche dei soldati ricoverati nei manicomi possiamo anche provare a, a, a ricomporre le parabole mentali eh, attraverso cui appunto il conflitto assunse in qualche modo un volto umano un volto umano inteso di guerra di uomini contro altri uomini e poi appunto si può cogliere quanto la guerra fu pervasiva Ehm, I manicomi ovviamente finirono uomini eh, che eh, non facevano più il proprio dovere, che si erano anche distaccati se vogliamo dall'ideale virile eh, veicolato dalla propaganda e eh, appunto questi uomini, uomini si erano trasformati in quelli che poi la memoria popolare avrebbe finito con il ricordare come scemi di guerra. E diciamo che questo esercito di traumatizzati eh, costituì una novità anche per il sapere medico, per il sapere psichiatrico, perché? Perché fino ad allora gli psichiatri si erano confrontati con delle categorie patologiche che eh, in qualche modo circoscrivevano la devianza eh, nell'ambito di comportamenti legati alla pericolosità al pubblico scandalo, all'infrazione di norme morali. E invece gli umili fanti che giungevano in manicomio erano uomini logorati dalle fatiche, dai pericoli, dalla vita di trincea, esauriti nel sistema nervoso. E quindi portavano con loro delle strane malattie, delle nuove forme morbose, a cui gli psichiatri dove, dovettero, in qualche modo, assegnare anche delle etichette diagnostiche che le rendessero immediatamente riconoscibili e, e um, furono soprattutto due eh, le categorie patologiche eh, che eh, in qualche modo si eh, imposero all'attenzione eh, dello sguardo medico la prima fu la nevrosi traumatica e la seconda fu invece l'isteria declinata nella sua variante maschile perché dico declinata nella sua variante maschile? perché fino a qualche anno prima l'isteria era una categoria patologica riscontrata esclusivamente nelle donne eh, era diciamo, una categoria patologica cucita intorno al corpo femminile ribelle e deviante invece la guerra, la grande guerra eh, crea anche uomini isterici, uomini che si ribellano ai comandi, che non vogliono più combattere, che quindi nella reazione isterica esprimono questo loro rifiuto eh, come gli psichiatri però interpretano le manifestazioni patologiche di questi uomini eh, indeboliti, impauriti tendono appunto a ehm, seguire l'interpretazione organicista e quindi tendono ad assegnare alle reazioni di questi uomini eh, una spiegazione collocata sul terreno della degenerazione. Dunque questi uomini eh, la guerra non è stata la vera causa eh, che ha fatto ammalare questi, questi uomini ma eh, erano già degli anormali in partenza, dei degenerati, presentavano delle tare ereditarie, che il conflitto con le sue emozioni, con i suoi forti stress, non ha fatto altro che accelerare e quindi far venire a galla. Però l'anomalia psichica era già in latenza. Quindi questa è l'interpretazione prevalente che accompagnerà non soltanto diciamo, la prima guerra mondiale ma si riscontrerà anche nel corso della seconda guerra mondiale, cioè anche nel corso della seconda guerra mondiale con i nuovi internamenti di soldati che provengono dal fronte e che vengono appunto ricoverati in manicomio si tenderà a, ehm, a percorrere l'interpretazione organicista della malattia mentale. E, e, diciamo che nelle riviste mediche dell'epoca prolifera anche il dibattito che tenta di dare dei nomi, delle etichette diagnostiche a, a, queste, a queste nuove manifestazioni patologiche presentate dai soldati e, ad esempio nel 1916 Nando Bennati che è tenente medico all'ospedale militare di riserva di Ferrara em, in qualche modo fa proprie eh, le riflessioni dello psichiatra militare Placido Consiglio e eh, tenta di eh, descrivere gli sconvolgimenti ai quali appunto erano esposti i soldati nella guerra moderna e quindi anche di... Eh di assegnare delle etichette diagnostiche. Bennati scrive: Soprattutto esercita un'azione perturbatrice il modo attuale di guerreggiare, l'emozione intensa delle immani battaglie d'oggi, la vista del sangue che abbondante arrossa le acque e cosparge la terra, il lamento straziante delle migliaia di feriti e gli orrori delle ritirate sotto una pioggia spaventosa di granate fragorosamente scoppianti. Nelle guerre moderne il pericolo, la morte, si presentano sotto forme nuove, strane, oltre che più gravi, forme di cui non si ha ancora l'abitudine mentale e che perciò più intensamente e diffusamente perturbano le mentalità. Ora... Ehm, in qualche modo queste sono le, le parole di uno psichiatra, ma vedremo che poi eh, ritornano anche nelle descrizioni fatte da altre, eh, eh, diciamo, da altre voci che in qualche modo sono state protagoniste della guerra. Ad esempio io penso al romanziere Eric Maria Remarque che in Niente di Nuovo sul fronte occidentale consegna proprio a un giovane soldato ridotto a un essere logorato, dolorante, la sua riflessione. È più generale sulle trasformazioni irreversibili prodotte nell'identità dei soldati. Remarque scrive, eravamo sulla soglia dell'esistenza e in fondo è vero, non avevamo ancora messo radici, la guerra come un'inondazione ci ha spazzati via, noi ne siamo stati germiti e non abbiamo idea di come possa andare a finire, sappiamo soltanto che ci siamo induriti in una forma strana e dolorosa, quantunque non ci si senta più nemmeno capaci di tristezza ecco le forme strane e dolorose con cui gli psichiatri si trovano in qualche modo a dover eh che si trovano in qualche modo a dover gestire, sono diverse e sono appunto, corrispondono ad altrettante figure patologiche. La più rappresentata in manicomio fu sicuramente quella del soldato confuso, l'etichetta diagnostica era quella della confusione mentale e appunto la confusione mentale si caratterizzava per un intorpidimento generale della coscienza che rendeva gli uomini degli esseri annientati, delle creature della rassegnazione che erano disorientate nel tempo e nello spazio infatti i confusi se si vanno a leggere le cartelle cliniche dei confusi sembravano quasi ipnotizzati eh, in questo senso si parlava di ipnosi di guerra e ehm, nel loro spaesamento era possibile intravedere una sorta di barriera eretta contro la realtà quindi con il silenzio con la depressione con l'immobilità questi uomini esprimevano il desiderio di allontanare le visioni della guerra eh, vi leggo un esempio tratto da una una cartella clinica Riccardo T ha messo in uno stato confus confusionale che appunto gli conferiva una fisionomia attonita eh, lo psichiatra annota mantiene sempre l'identica posizione guardando in basso davanti a sé se interrogato risponde solo austriaci eh, una caratterizzazione fisica ancora più marcata era eh, presente appunto nei soldati isterici che mh, arrivavano oh, mh, dalle prime linee quasi sempre ammutoliti eh, sordi eh, paralizzati negli arti incapaci di stabilire dei contatti con l'esterno infatti eh, spesso la sindrome isterica era eh, diciamo, la conseguenza di traumi fisici come ad esempio lo scoppio di granata oppure l'essere stati oggetto di ripetuti e prolungati attacchi di artiglieria e quindi è interessante in questo caso notare come la guerra riuscì a spostare il baricentro di una malattia che appunto come dicevo prima negli anni precedenti era stata identificata esclusivamente nell'instabilità dei corpi femminili. Infatti se attraverso le esagerazioni del corpo esterico, le donne avevano potuto in qualche modo esternare i rifiuti contro ruoli e regole percepiti come costrittivi, invece eh, il rifugio nell'isteria per gli uomini divenne un modo per manifestare la propria opposizione alla guerra. Eh, ad esempio, le cartelle cliniche ci offrono ancora una volta ehm, dei casi precisi: eh, c'è il caso del soldato del XVII Fanteria Enrico D., affetto da psicosi isterica. Viene descritto come un uomo intollerante alla disciplina e in manicomio appunto, manifestava questa intolleranza alla disciplina contorcendosi, dimenandosi, arrivando a perdere la coscienza. Quindi aveva proprio le classiche manifestazioni isteriche. Come anche Tommaso G. Tommaso G presentava tremore al capo, sguardo minaccioso, occhi sbarrati. Si alzava dal letto, correva lungo l'infermeria, gridava disperatamente, poi si gettava per terra e si dimenava furiosamente. Ecco, gli psichiatri guardarono con particolare riprovazione i soldati isterici perché ehm, in qualche modo i loro atteggiamenti scomposti contraddicevano tutti i modelli di virilità e quindi ehm, le diagnosi di isteria furono poi soprattutto esclusivamente circoscritte fra i soldati semplici, cioè che andavano a combattere, ehm, che, che erano proprio, eh, diciamo esposte agli assalti, mentre erano praticamente inesistenti fra gli ufficiali, cioè fra coloro che dovevano dare il comando. Eh, tra gli ufficiali invece prevalsero soprattutto deliri imbevuti di senso di colpe, quindi eh, erano deliri che ehm, afferivano a un senso di colpa legato al fatto di non essere riusciti a portare a termine fino in fondo il proprio dovere. Quindi... Eh, io vorrei continuare ancora ma mi avvertono che ci sono soltanto tre minuti quindi eh, direi che eh, quello che mi preme sottolineare è che come prima Katia Pepe diceva è, è interessante il caso delle donne infermiere perché cosa facevano? Curavano per mandare a morire. Eh, la stessa cosa fece il servizio psichiatrico militare, perché in realtà tutti gli ospedali da campo e anche eh, appunto le sezioni psichiatriche militari che furono presto allestite eh, appena il conflitto scoppiò erano funzionali a non soltanto diagnosticare in tempo i possibili casi di anomalia mentale per cercare di recuperarli e rimandarli al fronte, ma anche in qualche modo snidare quegli anormali che andavano allontanati dal fronte, quindi andavano allontanati dalle prime linee, andavano segregati in manicomio e semmai impiegati in, in, in mansioni diverse. Quindi diciamo che fin dall'inizio eh, nel tentativo della psichiatria di trattare eh, le malattie mentali legate alla guerra non c'è stata mai una vera e propria eh, eh, finalità terapeutica per riabilitare completamente l'uomo al servizio ma c'è stata soprattutto la finalità di eh, snidare normale di trattarlo per normalizzarlo e renderlo nuovamente abile alla guerra. Um, Un'ultima cosa che io vorrei dire è che poi eh, in realtà le sindrome, le sindrome psichiche legate alla guerra non si concluderanno con la fine del conflitto ma continueranno anche nel dopoguerra perché fino al 23, questo è ovviamente è sempre il caso del manicomio di Teramo, vengono registrati ingressi di soldati traumatizzati dalla guerra, questo a dimostrazione del fatto dell'ombra lunga della guerra e poi c'è tutto... Tutto il problema della sindrome del sopravvissuto, cioè ci sono soldati che nonostante tornino sulle loro gambe a casa dalle loro famiglie eh, presentano deliri eh, legati all'esperienza traumatica vissuta che purtroppo eh, non scoloriranno facilmente nel tempo. Grazie. Vorrei ancora rubarvi cinque minuti prima di andare al concerto per leggervi eh, il documento da cui stava parlando Jean-Pierre Guenaud, che è l'intervista di un magnato americano che è intervistato da un giornale francese nel 1917 e che spiega perché secondo lui si deve fare la guerra. Ascoltiamo perché questo mi sembra di essere una conclusione importante di questi due giorni sulla Prima Guerra Mondiale. Ascoltiamo. Potrei confidarvi che, quando un popolo è vicino a sentirsi troppo ricco, una guerra è necessaria per strapparlo alla tentazione della felicità. Ma le idee astratte non sono per me, conosco solo le statistiche. Ignoro il generale Lafayette, ignoro se la Germania fu la prima ad attaccare. Della storia ritengo solo le statistiche, ma so una cosa, cioè che la Grande Guerra ha quintuplicato il nostro volume di affari, decuplicato i nostri benefici e tutto questo magnifico traffico l'abbiamo fatto con gli alleati. Ci siamo arricchiti vendendovi cotone, lana, carne, acciaio, granate, cuoio, scarpe, mitragliatrici, cavalli, veicoli, prodotti chimici. Le nostre azioni di acciaierie, come a Bethlehem, sono salite del 600% in sei mesi i nostri polverifici, come la fabbrica DuPont, distribuiscono dividendi del 110%. Il meno pagato dei nostri scaricatori non lavora meno di 35 franchi al giorno e siete voi a pagare. Tutto quello che vi potevamo vendere ve l'abbiamo venduto. Il nostro stock di oro è adesso superiore a quello di tutti gli alleati insieme. Tuttavia ci avete anche pagato con moneta di carta. Ora il valore di questa carta dipenderà dal valore della vostra vittoria, dovete imperativamente vincere per essere in grado di rimborsare i vostri debiti e io vedo ancora più lontano, sarà necessario ricostruire tutto quello che è stato distrutto. Questi soldi che abbiamo guadagnato grazie a voi ve li presteremo per ricostruire le vostre città, per ricomporre il vostro tessuto industriale, Questa è una bella prospettiva per i nostri futuri investimenti ma sarà solo profittabile se potete vincere prima del vostro sfinimento completo, vogliamo proprio per questo la vostra rapida vittoria. Gli Stati Uniti vi aiuteranno, sosteniamo il presidente Wilson, i re stessi sono nostri schiavi, vogliamo la guerra? anche se solo per proteggere la flotta mercantile britannica, perché la metà del suo capitale è Yankee. Vi aiuteremo ancora di più di quello che potete immaginare, manderemo volontari, voteremo la leva obbligatoria, aumenteremo ancora di più la vostra produzione di cannoni e prenderemo parte, se necessario, alla lotta sul continente. Tutti i nostri cittadini parteciperanno. Non è l'Unione già una gigantesca armata civile esercitata, educata da molto tempo per essere sottomessa alla rigorosa disciplina dei trattati di quest'armata? Noi? siamo i capi. Capite adesso perché la guerra non può essere evitata, le guerre tra i popoli? Ma questo è l'unico modo che abbiamo per regolare le troppo grandi differenze di ricchezza bancaria. La grande guerra? Guerra delle tariffe doganali. La necessità di rinegoziare trattati doganali vantaggiosi, la speranza di una nuova espansione economica. Più che il Kaiser, sono le banche tedesche che hanno voluto la guerra. Un testo che dà i brividi e voglio ringraziare Pasquale Toma che ci ha letto tutti questi testi, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. E vi voglio dire che eh, tutto sarà pubblicato in una forma e in un un'altra, gli atti di questo convegno e anche le video e sarà anche trasformato alcuni dei pezzi in uh, trasmissione radiofonica. Grazie a tutti, adesso ci sarà il concerto nella chiesa e buona serata a tutti. <ride>